Allora Sono con Andrea Gambirasi, un nuovo country manager di iSense, la nuova unità B2B ed è la prima volta che siete qui ad Ise. iSense come dice Emilio è il primo anno di un ISEE, quindi il primo anno di un investimento eh, sul B2B, iSense sta entrando nel B2B, si sta impegnando da circa un anno e mezzo sulla parte di prodotti e soluzioni dedicate all'ambito B2B, con dei prodotti specifici, dei prodotti su una lineup tutta molto fresca e molto, molto nuova per molti versi. Qui stiamo presentando il LED All-in-One 138 pollici di soluzione Full HD, Passo 1,59, soluzione veramente All-in-One con controller integrato, pronta all'uso chiamiamola veramente pronta all'uso per l'ambito delle boarding room eh, chiaramente sono investimenti importanti ma rappresenta forse non plus ultra delle, delle soluzioni per le boarding room la parte di prodotti mh, direi consolidata nell'ambito B2B è quella per eh, la collaboration all'interno delle scuole quindi quello che chiamiamo volgarmente il mercato educational che ha avuto una grossa spinta da settembre 2021 in poi eh, ma con un occhio anche all'ambito corporate, quindi con prodotti abbastanza simili, ma con una declinazione diversa a seconda dell'uso. Scuole chiaramente deve essere un prodotto solido, robusto, cost, cost effective, 5 anni di garanzia di base per iSense su questi prodotti, dangle di collaboration già incluso, Android 8, 3 GB di RAM, se devo citare dei tecnicismi, diciamo, ma quello che mi piace citare non come tecnicismo è la qualità di scrittura, che poi è quello che i nostri studenti, i nostri figli, i professori utilizzeranno tutti i giorni. Una qualità di scrittura con un touch infrarosso di ultimissima generazione assolutamente perfetta e precisa. La declinazione per l'ambito corporate è rappresentata da un prodotto che ha le sue radici nel prodotto studiato per l'ambito edu ma con delle modifiche sostanziali, un infrarosso ancora più accurato quindi con una, uno spessore diciamo, di, di, di integrazione del, del, del sensore infrarosso ancora più sottile quindi una reattività di scrittura ancora più importante e in più ho l'integrazione del sistema di collaboration quindi la possibilità di montare on top alla cornice una videocamera sensore Sony di alta qualità eh, collegata direttamente al display vista sia in ambiente Android che in ambiente Windows con il suo PC OPS il line array di microfoni integrato nella parte superiore della cornice la predisposizione per il PC OPS trasferimento contenuti wireless sia in con il protocollo Miracast che con il protocollo AirPlay di Apple Trasferimento contenuti tramite NFC, se sono integrato NFC, touch 10 tocchi e 20 tocchi su ambiente Windows. Sistema operativo integrato anche qui Android 8. Sistema direi operativo Android forse più stabile in questo momento e anche più versatile a livello di installazione di APK esterne. OPS, ambiente Windows chiaramente, quindi ho possibilità di inserire. Eh, la lavagna interattiva, il sistema di collaboration all'interno di un Active directory, all'interno di un'installazione un, eh, un ad uso assolutamente professionale eh, con tutte le prerogative di Windows display, tutta la gamma di produzione è incentrata su prodotti da 500 candele come minimo eh, iSense vuole impegnarsi sul prodotto di qualità Stiamo tralasciando e tralasceremo ancora il prodotto da 350 candele, non ci interessa devo dire la verità la battaglia di prezzo, c'è già molta congestione e la distanza rispetto a un commercial tv comincia a essere veramente bassa. Qui abbiamo anche in esposizione delle soluzioni commercial tv ma per l'ambito hotellerie e hanno il loro spazio, avranno sempre più spazio in questo caso anche con eh, soluzioni di piattaforma software per la gestione da remoto proprio per l'ambito hotellerie ma ci concentriamo sul signage da 500 candele prodotti 16-7 24-7 line up da eh, 43 pollici a 86 pollici attualmente andremo sul 98 pollici anche molto breve 16-7 24-7 che sono i due campi di utilizzo eh, qui abbiamo due allestimenti uno QSR quindi Quick Self restaurant 16-7 più che sufficiente ma con una buona visibilità del prodotto 24-7 per eh, ambienti più particolari come ad esempio quello aeroportuale. Senti, ho visto tra gli annunci che ci sarebbero stati dei display anche da 2500 candele, dove sono finiti? Sono finiti, dobbiamo chiederlo alla dogana. Purtroppo il 2500 candele a qualcuno in dogana non è piaciuto. Il prodotto molto bello, totem da integrazione, completamente pensato e realizzato in Cina, da Essence Cina. Eh, purtroppo non è piaciuto qualcosa all'interno dei gas di raffreddamento dell'impianto di condizionamento interno e anche questo è rimasto a fare la sua bella figura imballato o in dogana. Avremmo dovuto presentare anche queste soluzioni, purtroppo ne parliamo, ne sto parlando a molti eh, attori del, del, di questo ambiente interessati ad ISENS e interessati allo sforzo che sta facendo ISENS nel B2B. E poi c'è anche il laser TV che ho visto, che è all'ingresso, è una presenza molto importante che proporrete quindi. Il laser TV fa parte di un ambiente business per una serie di motivi, può essere comunque un'ottima valida alternativa in ambienti eh, con una luminosità controllata, ricordiamoci è un prodotto eh, laser TV ottico corta, risoluzione 4K, ma la luminosità è limitata intorno ai 3.000, ai 3000 ANSI LUMEN, quindi non posso aspettarmi prestazioni folli, ma eh, è comunque una soluzione alternativa. Partiamo da un discorso LEDWALL, All-in-One, per esempio. VidiWALL non lo stiamo dimenticando, abbiamo i prodotti VidiWALL, sono delle soluzioni in cui 2022 si comincia a pensare relativamente, quindi ci sono degli degli environment che chiedono ancora il video wall per avere una risoluzione totale molto importante. Ma se tolgo quel tipo di ambienti o eh, utilizzi particolari ormai il video wall sta un po' soffrendo l'avvento diciamo assolutamente. E, tornando TV, appunto è un'ottima soluzione anche per la System Integration. Noi adesso la formula di eh, di fornitura, di, di, di vendita sul mercato è quella, anche in questo caso leggiamolo su un discorso all in one, quindi proiettore, soundbar, telecomando multifunzione anche con eh, il Decoder TV multi, multifunzione integrato, telo, è una soluzione che magari si sposa poco con quello che è il mercato della system integration dove giustamente il system integrator deve metterci del suo, l'aiutiamo fornendo anche a breve eh, il prodotto solo projection, solo proiettore, che va integrato e torna in auge sul lavoro del, del sistema integrato, assolutamente. Benissimo, grazie Andrea, in bocca al lupo per questa nuova avventura. Grazie Emilio, buona giornata a tutti, grazie per l'attenzione.